benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui per spacchettare un gioco ma non un gioco qualunque ma prima di tutto vai con la sigla yeah! questo è un gioco per il nostro cucciolone ma è ovvio il nostro Oliver ed è questo qua eccolo qua wow è un gioco di intelligenza un problem solving per cani! Eh sì. Poi ci sono anche, se non sbaglio, vari livelli. Noi abbiamo scelto il 2 medium, Ho scritto qua sotto, eccolo qui eh, esatto. E lo andremo a spacchettare. Intanto, vi ricordo di mettere tante zampette. E se non siete già iscritti al mio canale, iscrivetevi e entrate a far parte del Club dei Caviglini. E vi ricordo che questo giochino è della Hound, ecco qua. Della Hound, quindi è un... della Nina... Nina Otson. Ottoson. È del dog brick. È svedese, eh? Eh sì, c'è scritto qua. È di Sweden. Sweden. E qua ci sono i livelli, andiamoli a provare. Quindi andiamo a vedere questo bellissimo e stimolante gioco. Eh sì. Poi, dopo vedremo come reagirà Oliver. Oliver. Allora, qua vedo subito che ci sono uh, i livelli. Noi abbiamo scelto due come vedete già, e c'è l'uno, l'2 due e l'3. Ok, allora, eccolo qua. Ovviamente si nascondono i prognetti. Va dentro. Questo è per stimolare. È come il tappeto olfattivo. Eh sì, il nostro olfattivo il tappeto olfattivo è molto semplice questo qua è un livello migliore esatto. okay, il nostro Oliver ha superato il Kong ha superato il tappetino ed è proprio bravissimo ecco qua qua ci sono ah ok vari livelli ecco qua qua mm. ci sono vari livelli anche di qua e c'è anche che muove la, la telecamera? <ride> vediamo dov'è? Eccolo qua l'altro Oliverone, sì, siamo, Ecco qua, è super emozionato vero? Oliver? Che siamo così emozionati? Sì, sì. adesso si metterà vicino. Ecco qua. Dietro. Ecco qua dietro. Ciao, Allora, vediamo un po'. Ci sono degli ossetti dove qua si nascondono i premietti ok poi qua delle scatoline eh, perfetto Oliver vuole giocare poi qua si sposta perfetto ed è tutto molto bello dato che Oliver è sveglio facciamolo provare subito ecco qua wow andiamo a prendere i premietti e poi nascondiamo e andiamo a cercare. Proviamo a vedere come si comporta Oliver, intanto lui è qui che sta cercando di dov'è sei? Dove sei? Dove sei? Dov sei? Dov Eccoti. No, Ed eccoci qua, siamo pronti, Oliver. Vai. Andiamo a vedere, lasciamoglielo scrutare, facciamogli sentire dentro se c'è il premietto lui già lo ascolta. Mm -mm. Olfatti. Olfattivamente sentirà qualcosa. Mm -mm. Deve capire che come deve arrivare essere. al premietto Spostare tutto e anche togliere. Vai Oli. Però. Vediamo se riuscirà. È un po' difficile però. Eh, Oli, vai, ce la puoi fare. Dai Oli. Lascialo, lascialo lavorare. Lascialo lavorare. vedi già ha capito che deve eh si sì, guarda far qualcosa sta lì già, stava già per prendere un proietto eh, sentito è anche un po' difficile è con un po difficile. la videocamera Perché non lo sempre ma si sì. sì. oh la oh la guarda oh la guarda prendiglielo, te lo sta dando, ti sta dando lo scatolino dai dai stop eh, eh, eh. oli oh, guarda. guarda dai devi prendere ancora un po' di confidenza oli oli uh, guarda qua guardiamo guardiamo uh. vai ricerca ah, guarda è uno faccelo eh, trovare ah, ah, ha trovato il premietto che bravo guarda che ha già iniziato a capire che si deve aprire lo stick. eh video. sì! che bravo aspetta guarda che qua c'è un sterile. eh ma adesso con calma è super è super guardate sta diventando proprio bravo bella eh, la telecamera eh eh. Me, bene. Ha capito devi proprio cogliere quello bianco e poi quello rosso Questo a livello di testa lo fa lavorare molto Eh si sì, e lo stanca anche di più Di un normalissimo gioco Guardi. Vai, vai, cerca, cerca Qua, qua, qua. Bravo, vai. dai, dai, dai Vai, cerca, cerca, dai, vai. cerca, cerca. Uh, dai, che ti ho dato una manina, dai Ui, oh, ha già aperto l'altro Armadietto Che bravo, Oliver Sei fantastico Adesso ho iniziato a capire Che dentro gli armadietti C'è la sorpresina Buona, buona adesso ho capito che deve aprirli guarda eh sì. ho capito che deve aprirli ma guarda qua è un po più aperto quindi se la puoi fare eccolo ha fatto saltare la copertura ecco c'è anche qua sotto ha capito sposta. via bravo patato ha eh, alzato la, vai, la, la copertura col nasone vai, vedi che così, li ha aperti quasi eh? tutti vai. adesso gli manca ce n'è uno nascosto lì ha già capito e che anche ce n'è uno nascosto eccolo lì super ma che bravo che sei stato sei stato fantastico vai, vai. adesso manca la parte forse centrale Vai vai vai Facciamo anche un po' capire così oh! c'è nulla, c'è nulla intanto qualcuno ah. qualcuno dirà ma... ma che gioco è? È un gioco brain molto il cervello cane. fa bene al cane per il cervello perché l'aiuta a trovare le trappoline i e, e poi lo stanca anche di più. Io temo che qua sotto, Oliver, qua sotto, qua sotto c'è qualcosa. Vai Oliver, guarda che c'è poco. Vai Oliver, ce la puoi fare? È salito sopra il gioco. Il nostro Oli è proprio bravo. Vediamo se c'è qualcos'altro. Oh, c'è eh, qualcuno, eh. c'è qualcuno, c'è qualcuno qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, Vai, apri. Qui, qui, togli qui, qui, qui, prima qui, qui, qui, bianco qui, Come ho fatto negli altri. Eh. E sarai un vero asso. Mi ha dato una zappata. Qui, qui qui qui. guarda qui. C'è qualcosa qua dentro. Guarda, prova. Vamba, Vai, ti fare. Dai, dai. Ti do una manina io, dai. No, qua, qua no, no questo non si mangia. Che furbone. Vai cerca. Vai. Cercali! Dai che ci sei quasi. E poi vediamo se li ha presi tutti. È stato proprio un successore a Oliver, è piaciuto un sacco. Questo è un, quindi un gioco che consigliamo. È molto educativo per i vostri cagnolini. E si è si è, divertito, è un po', diciamo, un po' tribulato per cercare di capire dove erano. Ah, Sentire sì. i premietti perché, come potete vedere, questi buchini sono per far uscire il profumo eh sì, dei del nostro Oliver. Eccolo qua, il nostro Chiam! patato. Che vuole se ancora giocarci? <ride> Questo nasone, vuoi giocare Guardate, è super contento. Eccolo qua. Eccolo qua. Aspettate che sposto questi bianchi perché prima si stava molto fiando. eccolo qua. Tanto non c'è dentro nulla, quindi, così, oh, come... girati verso la telecamera, bravo! Bravo! Ehi? E Apre. quindi se questo video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi canale se non l'avete già fatto entrate a far parte del club dei camellini eh? e ciao e al prossimo video oliver <ride> saluta